Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro e Goreltan allora. e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta un video particolare, si tratterà di una challenge fatta con i miei compari, divisa in tre parti, la prima parte saremo bendati e sarà un rigore tirato in porta, ok? Ognuno avrà tre possibilità, dopodiché nella seconda parte saremo sempre bendati ma la palla ci verrà passata da un nostro compagno e la terza parte sarà un tiro bonus. E consisterà nella palla lanciata alta da un proprio compagno e dovrà tirare al volo. Guarda, che. che, che eh, chi farà il tiro al volo vincerà tutto. Ora presente i miei i, i compagni. Alan: Alan... Alan... Ii <ride> Alan... <susurra> allora, Lui è, è addormentato. Sveglia, io eh, Ni na, nanina na, na, na, o. Oh, oh, oh, oh. Questo. Regge. Mia madre. <ride> e suo fratello. Devo. Evoca Cina dell'essere un lunga Io non. <ride> Va bene iniziamo ragazzi inizierò io bendatemi esatto. bendatemi devo mettermi davanti alla chi è che palla? prova? <ride> qua, qua, sì, aspetta, aspetta. aspetta, aspetta. aspetta. aspetta. devi toccare la palla tocca ecco qua sì ma non toglierla so no no, no ma... <ride> vabbè dai rimettigli sì, okay. vai quando sei pronto vai a lì ma che parte ci sono no VIVA LA ROSA! La senti? Sì. La senti? La presenta! Dov'è non la prendo di nuovo? Ah. Oh, però dai, c'era quasi! Mi è andata? Fuori! Vicino oh. al palo! Va bene ragazzi, ora tocca a lui! A me, Jack! Mm. Tocca a me! Ok, yeah. ma yeah. chi è che l'ha vendata? Tu mi hai vendato Oh, you touch my la la Mmm, ding-ding-dong! Dai, <ride> dritto dai, dai, dai, è un dai, sabotatore dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Oh. Bravo. Forse è stato il migliore finora. Almeno ha centrato la Bravata. porta. Oh. Adesso vedremo. Eeeh. Oh. Vai. Vai fa gol. Sotto l'incrocio. Il secondo eh. turno abbia inizio. Beh, guarda. Rasoterra ah. così. Cioè, il portiere. Prossima. Prossima col video. Col portiere bendato, bella parte allora si ha visto vai davanti oh, non, non fatemi la palla è sempre non si è mossa purca uh. purca non è andata? No. <ride> Cambio veloce di portiere ragazzi, così i nostri portieri... Posso tirare? Hai capito? No. Vai. Guarda ah! vale, raga. Cambio anche di, di giro, abbiamo cambiato tutto. Vai. Senti dalla regia, attenzione. Dove hai fatto i due tiri decenti? L'hai tolta? Basta. No, è qua. È, qua. Qua. è tolta? È qua, no, guarda. no, E lo vedrò nel video. C'è, <ride> c'è, Bellissimo. 0 su 3, 0 su 3. Che Vai. schifo. Vai. Hai tirato? Ma che hai girato? Idioti <ride> cioè, Com'è possibile <ride> cazzo? <ride> Meglio che non vedi un <ride> cazzo fai mostragli il tuo Non vedo un cazzo Censoret <ride> oh, oh, oh. Oh, oh. <ride> Raga, è il primo Avremmo fatto quanti? Troppo bravo ragazzi. Troppo 15, 15. No, 13 12 12 40 ragazzi, Ma tu fatto 2x5 10 11 Questo che 11. Era, un... era 12 Ah no, 12 perché pure sei tirato Ignoranti Ah, tocca a me Bello ma non hai seguito Tocca a me Anche tu importa. in porta, ah. Il portiere rischia in fede No, no vai qua? Eh. No dai, dai. raga no. Che figlio! Che figlio! Ora ragazzuoli, arriva il momento difficile non il più difficile perché quello arriva dopo ma il momento difficile, cioè quello del passaggio Ora, io sarò fermo qua Sì, ci avviciniamo un po' Da qua, dammi La passi da lì Tipo, può, da lì. Ok, tiro da qua Vendame, mujer Mi deve fare 3, 2, 1 1 eh, Sì, niente, Scusa, sei quasi! 3, 2, 1 Ah, L'hai presa però 3 2 1 no troppo perché? presto vai primo tentativo di Matteo 3 2 1 Bene, 1 1 oh! Però era bello! 1 bello! 1 1 1 1 1 1 1 1 sei Non <l> ho capito. 1 <ride> sei da questa 1 1 1 Mamma 3, 2, 1 Ecco il secondo sì, ma... Non mi dica la cazzo Ma dov'era? No, è sì. giusto Stai mirando la rete Ecco il secondo poi non mi okay. 3 2 1 Eh ma gli hai dato a storia Sì ma dalla dritta Questo si ripata Eh, questo eh, ho sbagliato io sì, fa Vabbè. Vabbè. almeno l'hai preso 3, 2, 1 3, 2, 1 secondo tentativo di Matteo 3, 2, 1 Ci ah, no. siamo ragazzi? buona! No. si sì, è spostato! terzo tentativo! 3, 2, 1! guarda, Intanto, guarda oh. visto? era carino! 3, 2, 1! uff! terzo tentativo di Alan! 3, 2, 1! bello! ragazzi diventa difficile qua! Perché siamo tutti a zero tranne gli che a uno. Rischia di vincere con un solo gol square. Io sono eh. troppo, bravo. Il portiere mette in difficoltà le persone, ma è giusto così. Ci vuole difficoltà. 3, 2, 1, l'ho visto per terra. Beh. Andrea. Ecco ragazzi, l'ultimo dei primi. Hanno già fatto tutti il primo giro. 3, 2, 1 Allora, ragazzi, cambio di programma. Il bonus sarà la traversina. Però, che è più semplice. Però no look. Anche questo è giustamente bendato. Più semplice è un corno In realtà, questa volta si inizia, inizia no, l'opre. Come primo. Tanto, non c'è bisogno di un corpo. Oh, Se prendiamo la rincorsa. Oh, però era vicino al palo. Se l'avesse fatto pochi minuti fa, avrebbe segnato. Non Sono un parlatore di tre. Oh era bella bella bella. Tocca a te, puttana. Ah, pesci la testa. Io lo rispetto. Ogni iscritto è un suo. Ogni iscritto ti deve pagare. Quando si disposti a vedere il suo, il suo drago? Ultimo tiro dell'ultima serie, della serie bonus. Non c'è? Raga, allora, l'ho preso. Raga, è il più scarso di noi. Sono il più scarso, guardate come sono vestito. A cioè, basket. È, è quello ignorante, è quello le che non capisce. La oggi, cioè. Le scarpe comprate oggi. Le scarpe le ho comprate ieri. Ieri. Vi eh. rendete conto? Eppure l'ha fatta. Io direi Ma che... Ma l'ho fatto? Ma sì, l'ho preso sopra fatto. sotto? Sopra... Cioè, quindi è uscita poi? Sì. sì. Bella. Cioè, no, bella mica tanto la io, io direi, raga, il video si conclude qua. Vi ringrazio tanto per... per la visualizzazione. Vi invito a cliccare, aia mi piace. Dai, ho fatto traverso Se il video vi è piaciuto. Eh, ringrazio i miei deficientissimi amici. E... Anch'io vi ringrazio, ho preso, un... no. preso la traversa, cioè. Se non ci passate voi, chi è che avrebbe fatto traversa? Ringrazio i miei stupidissimi amici che vogliono farmi tunnel. Vi invito... A iscrivervi, se lo l'ho già detto. Oh, boh, vi auguro una buona continuazione. E ciao, ciao, belli. Ciao, ciao.